E se vi dicessi che quest'estate finalmente siamo riusciti a coronare un nostro desiderio, ossia quello di visitare una delle più piccole regioni italiane, terra di santi e di navigatori, patria del pesto e della farinata, ma soprattutto terra natale dei cinque borghi più famosi d'Italia, amici. Buongiorno dalla Liguria e come vedete, alle mie spalle siamo alle Cinque Terre e infatti inizia da Manarola il nostro viaggio per questi fantastici borghi figuri. Iniziamo. Il borgo più pittoresco delle Cinque Terre, composto dalle caratteristiche case e torri arroccate e coloratissime che si affacciano sui Carruggi e sulla via principale. È un romantico borgo arroccato su uno scosceso promontorio di roccia scura, con il suo piccolo porto racchiuso tra due speroni rocciosi. stiamo tornando a prendere il treno perché per visitare le 5 terre ovviamente vi ovvi spostate in macchina oppure con i mezzi è facilmente raggiungibile avrete due possibilità ossia quella di prendere la 5 terre card che è una card che costa 16 euro da un giorno 29 da due giorni e salire più giorni di un, o altrimenti potete semplicemente prendere il biglietto singolo per spostarvi di fatto da, da una terra all'altra e noi abbiamo fatto questo perché non so se riusciremo a vederle tutte e cinque, ma l'obiettivo è quantomeno vedere quelle più importanti. Quindi adesso da Manarola ci spostiamo a Avernazza, che è la seconda terra in ordine di discesa delle cinque terre. Siamo arrivati proprio nella parte più iconica, quella della spiaggia, con le case tutte abbonate. Per alcuni è il borgo più suggestivo delle Cinque Terre, tanto che nel 2013 il New York Times lo ha nominato come uno dei 46 luoghi al mondo da visitare assolutamente. Le case colorate e arroccate, il saliscendi dei carruggi, i gozzi che dondolano uno specchio d'acqua davanti alla piccola spiaggia. L'aspetto di Vernazza è quello di un borgo fortificato, nobile ed elegante arroccato sulle pendici di uno sperone roccioso dove ripide e strettissime viuzze scendono verso il porticciolo Allora, stiamo andando via da Vernazza con giurata a seguito Primi voti meglio Vernazza Manorola, vero? No, è vero. Allora, qui è più piccolo, è vero, però Manerola è più bella, è più pittoresca, e più da cartolina, giusto? Ah, ecco l'altro giusto? Dai, va, adesso riprendiamo il treno e ce ne andiamo a, dove andiamo? andiamo, andiamo L'ultima delle 5 terre che visitiamo oggi. La nostra esplorazione termina con Monte Rosso al Mare, un antico borgo marinaro fra Punta Mesco e l'Isola del Tinetto. È il paese meno aspro e scosceso delle cinque terre. Le sue stupende spiagge, le meravigliose scogliere a picco e le acque cristalline del mare rendono questo paesino uno fra i più accoglienti della Riviera Ligure di Levante.